Ciao a, okay. ragazzi, siamo <ride> da... <ride> Ciao a tutti ragazzi, siamo Ciao a tutti ragazzi, siamo Dametix E Marco006 Siamo tornati su Mare più Rabbids Kingdom Ballo Quindi nella scorsa parte abbiamo sconfitto Calavera Hai fatto il livello 6 E abbiamo sbloccato Rabbid Yoshi Quindi in questa parte Faremo uh, i due penultimi livelli Cioè il terzo e ultimo e penultimo Quelli prima del boss Dei sentieri spettrali Quindi andiamo avanti con la storia Vediamo un po' Che cosa ci aspetta? Vediamo un po'. Bowser Jr. finalmente si farà vedere e combatterà con noi. Oppure si unirà a noi per salvare. Eh, non lo so. Cri Mac Crispy. MacBacon. Che è stato imprigionato da. Da Donald McDonald. Da. Da. <ride> <ride> Ronald McDonald, McDonald Donald, Donald, Donald McDonald <ride> McDonald <ride> <ride> Donald, McDonald McDonald McDonald McDonald Ok, basta Allora, quindi Let's go Ok, controllare una cosa veloce Sì, sono già settato Quindi non ne ha, ha salvato Bene, quindi battaglia iniziamo subito Let's go, let's go Elimina tutti <ride> E per sconfiggio si intende assis, assassinare brutalmente. Che cosa abbiamo? Un po' di scudati e un po' di Valkyrie, a quanto pare. Ma questo, è, questo cosa me lo ricordo che l'ho fatto. No! Come è possibile? No Marco, mi dispiace ma non te lo ricordi perché non l'hai fatto. Valchiria balzelloso, Valchiria scudato, scudato, scudato, scudato. E poi questa Valchiria qua, solitaria, a caso. Proviamo questo team. Mi ispira in, questi ultimi, in queste ultime battaglie ma... Funzionato molto bene quindi uh, facciamo che lo continuiamo a usare. allora uh, Dice di eliminare tutti, ma io non ho alcun modo per arrivarci adesso, né con Ravid Mario né con Mario. Quindi mi. Però mi... con tutti e tre insieme, si, con i. Oddio, perché Luigi non, non può. No. Mi, ah, mi propellerò verso in avanti loro fino a dove arrivano col movimento. Uh, mi potrebbero attaccare da qua, giusto? Si, sì. quindi mi metto qui, forse. E cerco di eliminare il loro più velocemente possibile. Mm, però... Perché voglio eliminare tutti? Non si mica da tutto il reality. Mm, però è il mio obiettivo, la mia missione. Eh <ride> uh, sì, no, ci mettiamo qua. Io sospetto che le Valkyrie inizieranno a mettersi qua e attaccheranno Mario. Uh, quindi sì. che sono quest'altra attacca io eh si sì, lo so comunque solo 25% di di miele non capisco perché hai 50 probabilmente non, non funziona così si sì, funziona così la probabilità dell'attacco sempre quella cioè del, del critico no ti ricordi che anche se hai tipo il 60 del critico ti, ti, ti dice critico. La, la probabilità del non ti dice la probabilità del critico in sé, ti dice la probabilità che succede il critico Più la probabilità dell'attacco Cioè 50 Cioè diviso 2 per ogni volta Ma ah, quanto raggio ha la sentinella? Da qua non la posso usare Vediamo Sentinella Sì, quindi se mi mettessi qua O qua ti Provo a dire più qua Potrei mandarla al balzeloso al centro E potenzialmente farne fuori due Almeno Ok quindi vediamo se metto qua Dovrebbe essere la posizione più protetta che posso avere qua per il momento Quindi Andiamo qui, colpisco tutti sì. Ok se questo inchiostro funziona Siamo a posto Per il resto della battaglia In pratica Che Se non lo fa l'inchiostro ricominciamola Bene ricominciamo la battaglia Sì, no scherzo E eh, niente, ora aspettiamo Magni di galanze Finito le abilità Niente Adesso loro si muoveranno e si prenderanno i danni del coso Cosa che non volevo perché Volevo che le valchirie venissero attaccate Ho ucciso Ho, ho fatto <ride> due volte inchiostro Tre volte inchiostro di fila Però quando mi, mi servono queste cose non vado mai Con Mario l'hai fatto il coso dell'eroe? No Ho usato potremmo Oh no No, ok. Beh, non ha attaccato mica, la protezione. mica ti prendono le protezioni queste. Ah si. Sì. Vabbè, le valkyrie per adesso non fanno tanti danni, soprattutto perché col tempesto diciamo la prova è, è a rischio, come ho già detto. Ok, allora mandiamo Rabbid Mario a distruggere questi ragazzuoli. Sì che non lo puoi fare nemmeno. Mettiamo qui. Sì, che posso. Ah, è vero, hai il martello. Col martello gli.. ammazzi Attiriamo tutti Più possibile. Dai fai danno a tutti tecnicamente comunque. Allora. Uh, è quello, quello, quello, il coso a mezzo Qua il... posso attaccare pure la Valkyria quindi faccio questo Ok niente vampiro Purtroppo Però una è morta <ride> Ora no, è morto la Mario No A parte che loro si attaccheranno a vicenda E poi metto qua con Luigi e attacco Come loro si attaccheranno a vicenda? Con il blaster è Non vero. ti non ti preoccupare Allora c'è lo spazzatore eh, Vabbè, mario aspetta, aspetta aspetta aspetta <ride> mario può fare una scivolata che non basta quindi allora scivolata su di lui salta su di lui lei e... è vero non sappiamo se le valkyrie sono maschio o femmine in effetti metto qui e sparo e poi uso la vista dell'eroe Bonk E poi colpisci col blaster uno di questi Attacchiamo lui che ha più vita Ok, buono <ride> E Luigi adesso tu devi fare un altro Dai? critico Niente no. <ride> Quando serve vedi non c'è mai uh, Che cosa mi rimane? Niente Bene Quindi adesso lui potrà fare una scivolata e basta E mi incollerà probabilmente rapidamente al pavimento A meno che non è inchiostro spinta ok meglio me l'ha me letteralmente allontanato, ora non può nemmeno farmi la scivolata che idiota e ora muore ok attacca Rabbid Mario se si te... muove vicino a Mario è eh, fatta no si sì, lo so però aspetta non si è mossa eh, vicino a Mario non Volevo nemmeno. usare Rabbid Mario non ci arrivo E eh, niente allora facciamo la finita e basta volevo usare il martello così faceva veleno cioè non veleno vampiro. Perfetto, gg E una è andata Ok, soldi, soldi oh, soldi Ho paura che ma ce ne siano tre tipo di battaglia Oh si? Sì. Oh, oh, oh. Probabilmente Puzzle, Time yeah. Il mio il Time sì. preferito, lì cioè, pensavo fosse un fungo invece un cannone ok Ok quindi devo per forza fare qua e devo riparare il cannone Da quel che ho capito E qua si crea da solo il passaggio Questo non mi serve a niente In pratica Invece si sì, mi serve Vediamo dove mi porta Questo bello scrigno con una musica Sì qua devo scendere E da qua prendiamo un soldo E andiamo dietro Che non c'è niente Ok allora di qua Mettiamo il cannone Ok, altri soldi uh, Ora andiamo avanti suppongo Lì c'è un fungo, ecco, perfetto, quello che volevo Prendiamo questo cannone Ci sparerà sul fungo Ok Yay. E poi che rimane? Eh, Prova a ad andare oltre con il cannone Che, che ho visto alcuni blocchi spawnare se C'è un blocco più in avanti? Ok, no, niente. Vai, vai. Tanto per controllare, ok. Adesso andiamo avanti. Ok, non era proprio un puzzle, però ci ha dato un po' di vita indietro. Quindi mi sta bene. Sconfiggi sette nemici. Scusate, bestione, bestione. E basta per il momento. Quindi... Metti il Rabbit Mario in mezzo e sono tutti morti. E infatti, <ride> ok, sì, quindi sono solo loro per il momento. Andiamo Che non riesco ad arrivarci però posso stare Oddio perché lo fa due volte ogni volta Mio dio. Allora time to, play. I'm time to play Mario Do you like to play Mario? I do No Luigi stop that Stop posting about Luigi Gas Questo dove ci porta Uh ok non so se è davvero da U uh, ok. I was in a server, right. No. And no the channels were Spoon <laughs> Sto pensando, quanto è che fa il martello? Non abbastanza per ucciderli, nemmeno col critico. Scusa, in vai question. nel tubo. Vedi che succede se vai nel tubo? Vabbè, l'ho visto sì. due secondi fa, <laughs> mi porta qua. <laughs> no, no, no, ok, bene. allora Mario, fai un po' di. jumping around, if you know what I mean horsing around mm. <ride> è un po' rischioso per Mario andare lì quello che potrebbe fare qualcosa è Rabbid Mario scusa, con Mario finisci lo scudato a sto punto e eh, ma tanto la danza... cioè con uh, Rabbid Mario la ma danza ma... ma Rabbid Mario non il... anche ci arriva lì col salto team si sì. eh, non puoi fare le scivolate, però. Io, me, io Rabin Mario, me le sarei perduto. Ci arriva, sì! Mm -hmm. Ci arriva. Vabbè, eh. Quindi, G una danza magnetica, che fare in modo che i, eh, i bestioni verranno attirati da lui, cioè... G. G, G probabilmente eh, no ok sì, infatti il, lo scudato non si muove che è proprio quello che volevo E quello sta attaccando lo stesso Luigi però potresti anche attaccare l'altro bestione non solo quello cioè ha, ha bullizzato Vabbè. un bestione ora allora, il martello eh, mi prenderebbe Campi pure Mario dio! wow ok ce lo uccide Mario allora possiamo rischiare qui quanti danni fa il bestione 105, vampiro pure mm. Devo usare per forza il vampiro Però il problema è che Mario mi muore se lo faccio E non ah. hai la cura di Rabbit Facciamo Peach Facciamo che ricomincio Ok Yey Ora spawnano altri, quello suppongo sia un bestione Si, sì, no Scusato, giusto? Si sì. Ok, quindi uh, In preparazione mi metto Luigi me ne scappo via letteralmente <ride> Adios <ride> Ok e poi uh, Mario si mette qua dietro ah. Ora non so se il, lo scudato fa qualcosa Però io l'attivo Non sa so mai Speriamo che si muove effettivamente Sì ok Perfetto E eh, addio Che su? Ah mi ha fatto la scivolata Come ha fatto a farmi la scivolata? Mm. Vabbè L'ha fatto aprire anche le colpissi quindi Ha funzionato Non ha senso Ok abbiamo due bestioni Quindi Come che sono entrambi i due turni? a 1 e 3 turni di ricaricamento caricamento ipotetami a 3 turni di caricamento, tu caricamento. boh ok allora eh, quanto si muovono se mi metto qua quindi sto a posto qua mi metto qua tanto non cambia nulla giusto si sì. eh, posso passare Ora si muovono vengono attirati da Luigi no, no. È sopravvissuto come? come? È perché non ha fatto tre critici di fila Vabbè ah, non importa Oddio ne stanno spawnando altri vicino a Luigi tra l'altro Che sono Bestione Scudato Bestione Ok Allora Uccidisti due in sto turno Mario non lo prendi. Ah, questo no, non lo prende Mario e questo lo prende invece? No. No Quindi facciamo così: metto qua il martello. Potevi Ma farlo entrambi. Ma non prima. Se avessi fatto più danno. Avessi, avessi fatto più danno. Avresti, ho detto. Facciamo Capito, avresti salto. fatto più danno se avessi preso entrambi. Vabbè lo so, non niente uh, Martello E non prendo Mario malapena Ok, e adesso Luigi deve scappare Ma tipo tanto Quindi vola via Luigi Vai da Mario, salta qua E nasconditi qua Ok, quindi ci manca solo un nemico adesso Ammazza lo scudato, è più facile Mi sa che ha pure meno vita del... Sì, ha meno vita Ah eh, Ora vediamo cosa conviene di più Probabilmente il bestione sarà più facile perché con Mario o Luigi prendo la vista dell'eroe Ok Ne sparo uno a caso Fai, fai anche con Luigi Così vai tipo, tutto berserk Ah è tutto... vero, a Luigi ho diminuito il cooldown Questa è stata la migliore di sempre Ok, finiamo la battaglia Bene Let's win the game ah, yeah. Si arrabbia e poi muore 5 oh, oh. su 5 Dai Vabbè, non che avresti... Chiave... Oddio, non che avresti. Av oddio. Non che avessi potuto fare di meglio, diciamo. Non c'è tesoro senza sfine? No, non è vero. Chi è che l'ha detto? Chi è che potrebbe dire una cosa così stupida e sciocca? Ok, uh, quindi si va di qua. Aspetto a usare le sfere, perché sicuramente mo con i puzzle ne troveremo altre. Soprattutto con quello lì, forse. Allora, di qua dove si va? Sembra di no E lì si va avanti Che non voglio Quindi prendiamo questo Perché questa arma vediamo Rabbit pitch No, pitch normale Termo viking Ok una granata Una granata nucleare eh, volevo dire <ride> Quindi non c'è nient'altro qua, basta C'è subito il capitolo 8 Ok allora usiamo le sfere Allora Mario con 90 può prendere un altro boost al coso. Avevamo detto che volevo questo. Quindi ora quanti danni fa? 7. 150 danni col santo schianto, potentissimo. Posso praticamente dimezzare la vita di un, di un ciccione sì. coso là. Poi Rabbit Peach, uh, non voglio niente, voglio altri danni per uh, scivolata oppure la cura. Uh, Rabbit Luigi a questo punto maxiamo tutto il, il tree movement. Ok. Ora fa tutti i danni Tutti i 160 danni che fa Li recupera in vita pure uh, Luigi con 50 sfere Forse voglio questo di nuovo Ma no non sai cosa vuoi I danni della scivolata non mi interessano Perché più ho altre persone che fanno più danni quindi Sì e poi vabbè salto. Luigi che fa una scivolata mai visto oh, oh. Sì la ne faccio tipo una volta ogni 6 turni anche perché sto sempre lontano dai nemici Quindi se capita È raro uh, Rabbid Mario Potrei potenziare Cioè potrei diminuire il cooldown Da guardare il corpo la uso quasi mai Soprattutto perché non c'è quasi mai nessun nemico Che sopravvive quando va, va vicino a Rabbid Mario uh, No, li risparo a questo punto Potrei prendere questo però no nah. uh, Peach Sì, li risparmio pure per lei. Mi prendo uno di questi due, penso. Uh, Robby di Yoshi. Penso che li risparmio pure per lui, e mi prendo questa. Ok. Brr. Subito la cutscene. Brr. Un cimitero. È freddo, umido, purtroppo è precisamente dove dovremmo essere. Comunque sia, sono un po' confuso, l'unico elemento interessante qui pare essere la torre dell'orologio sull'altro lato del cimitero. Oh, indovino un po' dove andremo. Ma come potrebbe tornarci utile per far sì che la luna sorga due volte nella stessa notte? Viaggio nel tempo? Non lo so. Ok, se prendiamo questo eh, non possiamo fare niente perché ci serve una statua prima. Qui c'è un tesoro. Una seconda luna sarebbe utile. E qui c'è la statua di cui il abbiamo bisogno. Il nerd. Non ho, non ho mai dato il permesso di dare una mia foto al. al per, i, per i tarocchi di Ubisoft. Illustration, illustration, yes, yes. Uh, Qua che cosa c'è? Nulla. Ok, quindi scendiamo e andiamo avanti. Suppongo. Luigi quando, sempre raggiungi la zona, no, no, piallest. Uh, non ho ancora messo a livello 3 il PLS Quindi. Che è un po' lontana Però la via è straight Eccetto per, per i B Quindi allora Visuale tattica mm, Un balzelloso Un balzelloso La zona è qua Qua Quindi tubo Tubo così Tubo così Scendi tubo Tubo di nuovo Quindi un bel po' di strada Ok Po po Proviamo con questo team Manderò Rabbid Mario da un lato E Mario e Luigi dall'altro, penso Sì, mettere Rabbid Mario con qualcun altro è un pericolo ogni <ride> sia, per, sia per Mario che... Cioè, sia per tutti Che per Rabbid Mario stesso Forse Allora, ehm, andiamo avanti... Ah no, non è vero eh, Più a Yes, Hai Mario 2. Ora mando Mario più avanti possibile Cioè, qua Dal Zeus si è messo a ridere Stranissimo ah, Povero solto, adesso vedremo chi è che riderà Perché ci penso avrei voluto mandare Luigi prima E poi fare un salto team sopra Però non è che mi interessa tanto Che okay, a lui nemmeno mi interessa di, di metterlo in una posizione ottimale Cioè lo metto qua Magnetica danza e muoiono tutti soluzione, soluzione ai problemi Hai dei nemici? Rabbid Mario Magnetica danza Ok adesso V.A. Posso mandarlo qua Questo è il massimo che posso fare Però la sentinella dovrebbe riuscire a fare un po' di danno. Eh, fatto sta Che la sentinella quanti Ah no ok Non posso vederlo Va bene ci mettiamo qui e Usiamo la sentinella Che dovrebbe fare comunque sia un eh, Raggio di esplosione Okidoki Sì Cioè se la mando qua non prende il balzelloso Ok che... ok mi ha, mi ha... mi ha... mi ha... messo... va bene Sembra che la protezione che... dove mi ero nascosto con Luigi Aveva un blocco dietro Adesso questo mi ruba la salute E scappa via con un codardo Nooo Dai Vabbè ah, eh, non fa niente, ho ancora il vampiro su di lui, ora come scappa, guarda, <ride> hanno tutti paura di Rabbid Mario <ride> Ok quindi uh, Luigi ha troppo poca vita, non mi piace Allontanati Scappate a sta vampira, uh, Valkyria Vampiria? Avevo detto vampira, sbaglio Mario salta arrivo. su Luigi eh, dove vado? Non vado da nessuna parte Eh, Mario resta con la Valkyria Mentre Luigi se ne scappa Fai il martello Potevo fare il salto team e risparmiare il martello, però va Bonk Questo è sprecato Lo so benissimo Ok posso prendere la valchia ah oh, se mm. che ti dico la ignoro è <ride> la cosa più facile da fare poi un bubo 7 se mi metto qua il tizio verrà da me Sì, vabbè se ti metti anche se metto lì però mm. nessuno può scendere lo sai tranne i bubo 7 eh? perché questo è l'unico passaggio per scendere giù ma che non vuoi fare il giro dall'altro lato vabbè comunque mm. i bubo 7 ti sono strani non, non è che poi cioè, non puoi. non sono come gli altri devi. La, la strategia che hanno è di. cioè la strategia che devi avere contro di loro è molto diversa. Ah, è una casella. Eh, vabbè, l'hai fatto apposta, però. dove devo andare? Mo? questo dove mi importa. <ride> Salve, <ride> non è niente. No, resto qua, resto qua. Mi avvicinate così. Ti preso te, pure trasporta pure. pure. Spero che non mi muore Luigi. Se no, cambio. cioè, rifaccio se no cambio gioco rage quitta <ride> infatti se perdo gioco brutto <ride> luigi torna indietro con rabbid mario ah no no me l'ha messo in avanti il vv7 ora me lo attaccherà Non quanto scommettiamo? beh almeno ne attacca cosa? Rabbid cosa Mario ma... l'ha tirato a lui? ok Meno male L'ha vampirizzato però Comunque la eh, Mario è velocissimo molto. Cioè è velocissimo ma è vicinissimo Vai Allora vediamo se vado di qua mm, Manca il tuo due turni. Ok se, no secondo me ce faccio pure sto turno Come? Ok non questo turno Quello dopo però Quindi metto qua Dai, Uccidi v Secondo me non se ne lo ne uccido tanto. adesso il bulo da me Nah, Potevo usare il martello per avere. Eh sì, l'ha data a me. Potevo usare il martello per darmi il, il vampiro. Così ottenevo un po' di vita di nuovo indietro. E ora che fai? Cosa? Torni dietro? Ti ha rovinato tutti i piani il V Eh lo so, che devo fare? Vado qua e vado con Luigi. Spero che non me lo tra, non me lo trasporti indietro, di troppo. Tanto devo ancora muovere Mario che non so dove sia finito. E ancora con la v Valkyria? No, e probabilmente non arriva nemmeno Marco Altri è morta 20 turni fa Marco Eh sì, è ancora lì però, è ancora nel punto in cui è morta No, lo lasciamo qua C'è qualche nemico? No Ok ah, ah. Chi è lesso con Luigi? Arri eh. No, no, allora Fai arrivare Rabbid Mario dove sta Luigi No, questi adesso Tanto sono in un punto in cui sì. non posso... Sì, mm -hmm. ok. Adesso la valkyrie mi attacca, appena l'hai detto. Breh. taglio. Ok. Bene, questo mm -hmm. è il quarto tentativo. <ride> Voglio morire. Bene, allora eh, abbiamo cambiato un po' di mosse iniziali dal primo tentativo. Tutte e tre le volte successive. E tutte e tre le volte ci è andata male in qualcosa di stupido. Adesso vediamo se stavolta andrà bene. Siamo arrivati sempre al punto dove sono spawnati i nemici. Ho avuto un po' di fortuna con i, i critici. Ok. Adesso Mario è praticamente inutile. A questo punto, deve solo attirare i via. Vai, vai anche giù. Attiri, attira quel buo. Attira i bulli. Ho già questo. Ah, è vero, non puoi prenderlo. Però da qua ho 50% di prendere la Valkyria quando lo faccio Beh non importa, tanto ce la fa Luigi in questo turno se usa più lesso Ok ho preso la Valkyria buona eh, L'ho vista davvero non serve a niente Ce la dovrebbe fare Basta che arriva al tubo Ecco ce l'ha fatta No, no. Da qua quasi nessuno mi potrebbe prendere Questo può usare quanto raggio ha di attacco Cioè scusa, sei sicuro che il più abbia effetto sul, sul raggio di, di uscita al tubo? Cioè seriamente co così aumentato, non penso Perché il raggio di uscita al tubo è sempre quello Quindi aumentato di due caselle Quindi non aumenta Ha aumentato di due caselle e non aumenta affatto Ah, intanto sono arrivato al tubo Quindi già questa è una buona cosa posso arrivare con Rabbid Mario no. a fare cose cioè a prendere il V, no. mettermi qua e sparare la valchiria di me anzi invece di sparare la valchiria io la tiro qua e la distruggo e per distrugo intendo niente ovviamente ora ci teletrasformano tutti nello stesso punto e moriamo Più o meno. Oh no. Ok, se Rabbid Mario sopravvive a questo attacco abbiamo vinto. E se i BB7 non attaccano Luigi. E quanta vita ha Rabbid Mario? Aveva vita piena. Ok, ce l'abbiamo fatta, non ci voglio credere. Non ci credo. Oh, dove vai? Oh, oh, oh. No Mario. Tanto non può fare nulla. Beh, sì. Quelli sarebbero praticamente la mia fine E certo che La mia fine è questa Se non è l'unica battaglia <ride> Immagina immagina Ovviamente non è l'unica Oddio 9 Assurdo Abbiamo pure pochissimo tempo Siamo a 6 minuti oh. Abbiamo 12 minuti ancora di, di registrazione siamo a soli 6 minuti oh. wow, wow, wow. Oh. Interessante Questo arnese sembra collegato alla torre dell'orologio Che sia un enigma Oh no, un altro puzzle Oh no Muoviti a farlo Forse spostando all'interno le lancette dell'orologio potremmo obbligare anche la Luna a tornare al suo posto? Sembra proprio la logica assurda dei Rabbids, quella che ha preso l'assalto il regno dei funghi. E allora vale la pena provarci. Ok, allora. Prima di tutto c'è questo. Che posso spingere? No. Però sì qua. Ok, altre sfere. Le sistemeremo off camera perché non abbiamo tempo sul no, dispositivo. Non abbiamo le letteralmente memoria per quanto abbiamo registrato quella battaglia. Eh, qua che cosa c'è? Nulla, ok. Allora, quindi... Eh, dove dobbiamo far arrivare il laser? Non è idea, metti un coso a caso e magari ci riesci lì, subito. Secondo me Allora mettiamolo qua, a caso Ok, si alza quello Ok, non ci sono altre statue? No Sarebbe impossibile se non ci fossero altre statue Ce n'è una qua infatti Però come mm. ci arrivo? Con allora, quello bianco Quindi devo illuminare questo prima Ok quindi il verde devo abbassarlo Per forza Ok Però mm -hmm. Devi alzare il blu Non devi abbassare il verde Non, non devi abbassare il verde per forza Ok Vedi. quindi abbiamo l'altra statua L'altra statua Che non è questa Che è ovviamente quell'altra Ah ok Ah ce ne sono tre Ok allora Ha tutto più senso Quindi se voglio sbloccare Poi questa statua Voglio far arrivare qui quindi devo uh, mettere il rosso, togliere il blu, uh, metti il verde e togliere il, M mettere il verde e togliere il giallo, non lo so, decidi tu se metto il giallo, che cosa succede? Niente, Va lì. Okay. Uh, metti il, il blu e il verde, il verde M sta già, aspetta, no, ah, questo la manda qui davanti, quindi se metto il rosso. Abbiamo visto che non succede assolutamente niente Togli il verde e metti il blu O il giallo Non lo so, metti il blu E il blu è l'unico che fa effetto Eh sì, lo so Ok, quindi la manda là davanti Se abbasso il blu non funziona più Quindi tolgo il rosso Ok, mi manda quello Solo blu non può funzionare In nessun modo Sì Metti il giallo Blu e giallo non abbiamo provato e lo mandano lì mm. Mm, blu e verde. Vediamo. Abbiamo già provato tutte le combinazioni col verde: perché non ha funzionato prima? Perché, ah, avevamo, perché abbiamo messo prima il verde e Ok, quindi adesso mettiamole tutte a casaccio. Ah, allora, abbiamo serve, già provato la combinazione. No, so, allora deve arrivare qua. Quindi questo giallo deve essere abbassato. Quindi mettiamo un giallo innanzitutto Dipende anche nell'ordine in cui le metti Abbiamo già completato <ride> Meno male un po' di fortuna ogni tanto ci vuole Vabbè avete visto un po' come funziona La luna sta invertendo la sua orbita Bruh. Luna piena, yay I can't believe it Il cancello lunare si è aperto e lì, signori, abbiamo mm. l'ultimo livello di questo mondo. Mi sembra che sia durato pochissimo il mondo tra lo sai? Anche se in realtà è durato un sacco di ore. <ride> mm. buh, buh, buh, buh, buh. Aha, e riecco il nostro criptico amico che si fa vivo per complimentarsi con noi. Buah! Il cancello lunare si è aperto, il signor Tasmafan vi attende. Presto sarete solo un pallido ricordo. Buah! Uh, con pallido ricordo intendevo dei super campioni con quel wahaha, intendevo complimenti. In effetti quando ho scritto wah la seconda volta ero più un... ragazzi siete davvero fantastici, vedrò, non vi farei mai del mare. Hihi, hi, hi. Brr, Molto bene, pare che la nostra avventura volga al termine. Oh, non faceva settare altro il nostro salvatore. Sì, comunque sì, penso avete capito da, dalla voce che ho fatto chi è. Comunque sì, andiamo qua, non si può andare qua. C'è qualche modo per arrivarci? Sì modificare il puzzle. Cioè, dove togliere che... no, aspetta, volevo capire dove dovrebbe andare il laser. In una delle combinazioni che hai fatto prima, o, o solo blu, O eccetera, eccetera. Non lo so. Devi, devi fare di nuovo. Non posso muovere, che, Ok, no, no, no. Apparentemente, non posso modificare il puzzle. Quindi avviamoci eh, Un giorno o l'altro riuscirà, riuscirà a prendere sì, il barone. rosso. pochissimo tempo a prendere il barone rosso. Un giorno o l'altro riuscirà a prendere il barone rosso. Oddio, Ok. Uh. Oh! No vabbè. Non ci credo. Cioè, non ho, ho perso perché il, il tasto non funziona. Ok. Vabbè, ho capito come si fa comunque. È facile. Giusto che bisogna essere precisi con i cosi e il tasto non andava. Mm. Non stiamo nemmeno registrando Ok scusate il taglio improvviso però eh, Lo spazio è finito proprio mentre stavo facendo il puzzle Vabbè comunque si bisogna Semplicemente eh, spingere la scatola Sul tasto bianco Poi eh, togliere la statua con quello verde Metterlo sul blu Prendere questo ed è finito il puzzle Eh, via su, cioè, su. eh sì vabbè Nel caso qualcuno Sì è. vabbè giù devo andare di qua blocchi che non posso rompere di qua c'è un percorso che non posso andare e qui abbiamo aperto quel percorso con la scorciatura là. che dicevo quindi ora saliamo ci hanno messo pure dei soldi per farci capire giusto non penso di sì ok aspetta c'è la cazzina adesso probabilmente no, okay. no non attivare non attimo, un attimo ok quindi nella prossima parte faremo il boss quindi iscrivetevi rispondete al sondaggio noi ci vediamo alla prossima parte ciao